molto semplificata della realtà una grande presa sull'opinione pubblica e il problema è che eh, queste società più chiuse possono rappresentare una minaccia anche per i valori democratici per cui tutti quanti noi lavoriamo e ci spendiamo. Si parla purtroppo in maniera prevalente di migrazione in termini di caos, di minaccia, di invasione e di conseguenza le politiche che sono considerate accettabili sono quelle di chiusura e di eh, soluzioni sicuritarie per il nostro sistema sociale. Tutte soluzioni che per noi non sono accettabili. È il motivo per cui ci troviamo qui oggi pomeriggio e, eh, ed è anche il motivo per cui per tutti ragionare sulle narrazioni è diventato centrale. È tutto un grande problema di schemi mentali, dei punti di vista che adottiamo e quindi delle narrazioni che accettiamo nel nostro mondo per interpretare la realtà. Il problema è che questi schemi mentali sono spesso innescati anche semplicemente da un'immagine semplicistica o una semplice parola. Ecco perché è centrale partire dal linguaggio ed è proprio su questo tema che quindi a questo punto darei inizio ai lavori di questa serata, invitandovi a lavorare insieme a noi con un esercizio, dividendoci in quattro stanze o classi e eh, ragionando insieme, facendo una lista di quelle che sono le parole, i linguaggi che sono utilizzati maggiormente intorno a noi per descrivere la realtà delle migrazioni. Eh, quindi vi invitiamo a entrare nelle stanze che credo siano automaticamente generate dal sistema, n'espa? E noi vi seguiremo nel cercare di eh, raccogliere le vostre indicazioni rispetto appunto ai linguaggi, alle parole, a quali problemi innescano e quali possibili soluzioni possiamo pensare. Eh, Mattia, a questo punto, se sei d'accordo. Sì, sì, una cosa sola. Io ho avviato la registrazione. È un problema per qualcuno? No ok adesso abilito le stanze allora e ci ritroviamo entro le 19 che sarebbe utile se i portavoce dei quattro gruppi facessero un Brevissimo riassunto per rendere partecipi tutti di quanto è stato detto. Comincerei col gruppo 1, di cui non so chi fosse il coordinatore, ma insomma, denuncia, autodenunciatevi. Vai Mattia. Sono io? Ok, no, io non so che, che, che, che fosse il gruppo 1, comunque va bene. Sì, no, rispetto appunto a questa, tematica della narrazione, Beh, diciamo che sono uscite due cose molto eh, importanti. Ah, innanzitutto eh, è la, la narrazione rispetto alla, al, alla concezione che si ha della, della migrazione, ovvero molto spesso ci si concentra e ci si... naturalmente a livello di opinione pubblica si parla, dell'emigrazione come, diciamo, l'invasione, piuttosto che i migranti rubino il lavoro o viaggino senza, senza biglietto all'interno dei, dei, dei mezzi pubblici. Tuttavia, una, la cosa interessante che è, che è uscita fuori è di fatto però la, la dialettica che poi si consuma all'interno dei social media, no? Che diciamo, la, quello che è uscito fuori è che di fatto poi eh, una, diciamo, una bugia, chiamiamola così, se ripetuta più volte diventa un po' verità. E, e questo va ad intaccare di fatto la, poi la, la narrazione di un, di, di, di, di, del, del tema della migrazione. Naturalmente il. il lo sviluppo e la presenza dei social all'interno delle nostre vite quotidiane ha amplificato e ha accelerato questo processo di anche di polarizzazione, come appunto si, si parlava, va a alimentare una parte eh, dell'opinione della, della, della, dell che hanno i cittadini. E' opinione che, e questo è il secondo, secondo tema che è un po' uscito, che di fatto molto spesso è calato direttamente dall'alto. Cioè, cosa si intende? Che molto spesso questa polarizzazione, invece di essere, diciamo, in un certo senso concepita, come spesso ci si, ci si, si dice, concepita già, già presente all'interno della società, di fatto però questa, questa cosa viene calata un po' dall'alto e molto spesso si fa esempi dei, dei personaggi politici o piuttosto che anche dei mass media in generale, chi ha visibilità comunque in un certo senso eh, rispetto a queste tematiche e questa, Poi questa polarizzazione si alimenta anche in realtà, e qui faccio nomi e cognomi in un certo senso, di, di, di, ad esempio che ci ha fatto Ilarina di Caritas, che eh, nonostante la Caritas sia in Italia presente da, insomma, da decenni, sì, abbia un ruolo eh, centrale nell'aiutare i più deboli, sia noi italiani che stranieri, beh, di fatto molto spesso la si considera come un, un, un, un, uno strumento funzionale soltanto alla parte dei migranti e quindi diciamo che poi va ad alimentare in un certo senso quel prima gli italiani che è ormai è purtroppo diffuso in molte, nelle, nella nostra realtà. Questo è quello che è diciamo fuoriuscito principalmente dal, dal mio gruppo. Grazie mille Mattia, quindi ci appuntiamo infatti l'accelerazione di questa polarizzazione dovuta ai social media e di quanto il cattivo esempio anche di chi, chi governa e potrebbe aprire un linguaggio nuovo invece eh, contribuisca a questa chiusura di mentalità. Passerei al, punto du, al gruppo 2, scusatemi, anche in questo caso non so chi fosse il coordinatore, per cui... Andrea? Io? Bene. Allora, gruppo 2, eh, in sintesi ci siamo scambiati queste cose. La prima è che eh, l'utilizzo di un linguaggio abbastanza pesante, eccetera, insomma lo si percepisce di più o comunque eh, non lo si intende ancora, però lo si capisce un po' eh, nei primi anni di, di accoglienza, perché eh, il fatto di non parlare bene l'italiano il fatto di non capire quello che ti dicono gli altri eh, è un, un muro inizialmente e questo fa aumentare eh, quest, questa... Eh, idea anche che, eh, di, di, di, di, di divisione, no? eh, Come gli altri ti considerano gli, le parole che usano. Man mano che si apprende di più l'italiano e si conosce di più il contesto e l'ambiente, si è anche più capaci in qualche maniera di eh, rispondere, di tenere il punto, di farsi eh, rispettare e... E di accettare alla fine che ci sono delle persone che per mentalità o oh, per posizione eh, la pensano purtroppo in una maniera diversa. Qualcuno ha detto che questo è peggiorato nell'ultimo periodo, un'altra persona ha detto che nel suo caso insomma, invece questo rimane abbastanza stabile come negli altri precedenti anni. Un'altra cosa che è uscita, e, e cioè mh, che ci sono delle persone italiane che non riescono ad avere un rapporto diretto e quindi usano quelli che sono mediatori culturali o comunque attivisti che lavorano da tanti anni con migranti come delle persone che hanno un rapporto migliore, si fanno capire meglio e quindi vengono, vengono coinvolte insomma, in un dialogo che non esiste e che continua a essere separato perché queste persone non, non, non sono ancora capaci di rapportarsi direttamente con le persone immigrate sul loro territorio. E quindi eh, ri, continuano a rimanere insomma, questi... Queste divisioni e, e questi muri. E finisco qui. Grazie mille, Andrea. È molto importante e interessante anche la distanza che si crea quando non si parla la stessa lingua, quindi cercare anche di, di trovare metodi per, per superare questo tipo di limite e di ostacolo. Um, vado io per il gruppo 3, questa volta lo so chi è portavoce, ero io, quindi vi racconto brevemente che cosa ci siamo detti. Ma c'è un punto molto interessante con il quale è partito proprio il gruppo e già c'è stata una divisione fra due tipi di linguaggi. Un linguaggio subito che è quello della provocazione, è un linguaggio che centra, cerca lo scontro e che si basa soprattutto su pregiudizi, e su luoghi comuni, quindi questo è un elemento problematico perché per risolvere lo scontro si fa riferimento a parole che sono di, di, di giudizio e eh, spesso sono parole che vengono utilizzate in maniera offensiva ma non soltanto per eh, indicare una persona con la quale si ha a che vedere ma l'intera categoria dei migranti, quindi qualcuno diceva usano la parola negro per parlare di persone eh, che non sono di qui, ma che sono povere, ma che potrebbero venire da qualunque parte del mondo, ma sono i diversi, quindi l'alterità. Eh, questo a questo linguaggio subito, però, si aggiunge anche un linguaggio agito. E si è parlato, per esempio, di come molti migranti fanno riferimento ai propri datori di lavoro come padroni. E Margaret ci ha detto una cosa molto interessante: ha detto, dobbiamo superare anche la colonizzazione della nostra mentalità. Quindi, anche un lavoro lavoro sull'autorappresentazione e sul racconto del mondo circostante. Sono due elementi molto importanti. Ehm, detto questo, il punto di riferimento rispetto all'ostacolo all che è stato spesso ripetuto è la mancanza di conoscenza della realtà migratoria e delle persone. Possiamo parlare di ignoranza, possiamo parlare di giudizio, come ci ha detto una giovanissima partecipante del gruppo, Giorgia, la più giovane, una diciannovenne, che quindi... Che salutiamo, ciao Giorgia, e che tra l'altro ci racconta di quanto lo stigma sia. Passato anche alle nuove generazioni che non hanno fatto necessariamente il viaggio migratorio ma si portano dietro eh, questo pregiudizio pur essendo totalmente italiani e totalmente inseriti. Quindi a fronte di questo problema della mancanza di conoscenza eh, la soluzione che è stata portata esattamente come diceva Andrea è proprio quella di eh, lavorare maggiormente alla presenza di figure ponte. Possono essere professionisti come mediatori culturali o persone come ci hanno detto sia Garpinder che, che Margaret che nella loro vita hanno fatto da ponte perché si trovavano proprio in quella situazione, quindi persone che vogliono lavorare per la coesione sociale e eh, che eh, riescono diciamo così a colmare questa distanza di conoscenza, quindi due punti fondamentalmente, linguaggio subito e agito e la possibilità di superare questi ostacoli attraverso dei professionisti, le persone ponte diciamo. A questo punto passerei al gruppo 4. Eh, Rocco, aiutaci con il coordinatore. Sono Io, Tana. Stefano, sì. Ok. Eh, il lavoro che, che abbiamo fatto è un lavoro legato direttamente alle parole. Eh, quindi siamo andati a cercare delle parole che potessero in qualche modo eh, rappresentare una, le narrazioni che si intrecciano sul tema de, delle migrazioni. Cerco, e qua chiedo scusa al gruppo, di riassemblarle in modo da, da, da creare un piccolo racconto. Eh, partire da due parole che sono state dette separatamente, ma che probabilmente inquadrano eh, un momento che è ondata ed emergenza. Cioè, questa, questa presenza nel linguaggio costante di un'emergenza. E dove c'è emergenza spesso, no, spesso non c'è una possibilità di pianificazione non c'è una possibilità di azione strutturale ecco, purtroppo sotto emergenza spesso si è completamente anacquata qualsiasi politica dell'accoglienza e qui proprio il tema che è uscito la parola che uscì è accoglienza accoglienza e il suo alter ego il rispengimento queste due facce che in qualche modo queste due parole che eh, descrivono oh, la, la, situazione, eh, la situazione odierna eh, accoglienza e rispengimento però che effettivamente si integrano in qualche modo sul discorso del lavoro eh, lavoro, lavoro non dignitoso ma anche lavoro come competizione con il, il lavoro degli italiani e qua lo sottolineo proprio perché c'è stata questa questo collegamento con la parola competizione, quasi che, quasi che oggi il linguaggio sull'emigrazione sia eh, una, una gara, no? Si, troppo spesso sentiamo prima gli italiani, Ecco, questo, questa innovazione, questo peggioramento del linguaggio in una, eh, in una, in una gara per, per chi possa prendersi un pezzettino di diritti. E, quindi, Competizione, e poi, eh, ovviamente, un eh, questa legale illegale, eh, e quindi questa sottilissima purtroppo linea eh, di, il, di, di cosa finisce nel, nell'illegale eh, spesso le, legato proprio, proprio al lavoro. E come, non come ultima, ma effettivamente trasversalmente anche il tema religione e la confusione la, la il superutilizzo, la superfettazione di questa parola superutilizzo direi proprio eh, de, dei valori religiosi sia nella forma di difesa no? l'identità retta da valori cristiani e dall'altra parte eh, sia in offesa eh, in qualche modo e quindi queste religioni che devono colonizzare e che ci sia uno scontro tra religioni. Eh, non da ultimo, che secondo noi, anche se non era una, una parola, eh, chiuderei su 35 euro. Eh, è stata un po' una provocazione che ci siamo lanciati, cioè sul costo della migrazione e su come eh, questa economicizzazione, ora non entro nel particolare, ma proprio il tema dell'economicizzazione della, della migrazione abbia spostato completamente... Il, il, il, il linguaggio sulle migrazioni, dal tema dell'accoglienza e dei diritti a invece il, il tema quanto mi costa, eh, che è una rivoluzione completamente no? opposta anche ai nostri principi costituzionali. Io ringrazio il mio gruppo. Grazie Stefano, estremamente esaustivo, moltissimi spunti per riflettere. E soprattutto mi, mi interessa, ma insomma, un po' sono viziata in questo senso. Il tema dei valori, come sono stati utilizzati finora per dividere e come invece ci potrebbe essere spazio per utilizzarli per unire, per capire che facendo leva sui valori che sono al, a cuore dei nostri interlocutori probabilmente e mostrando quanto sono spesso anche in simmetria, in sovrapposizione con i nostri valori potremmo creare forse una comunicazione più di accoglienza. Ora siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia ma io ci tengo moltissimo a introdurvi eh, i prossimi interventi. Eh, a cerchio come abbiamo chiuso eh, le sintesi con Stefano, riapriamo con Stefano stesso anche il momento delle, eh, degli interventi. Permettetemi di presentarvelo brevemente, perché Stefano ha un curriculum di tutto rispetto e che vale la pena di accennare quantomeno brevemente. È romano di nascita, ma ci tiene a dire che è latinoamericano di adozione e quindi siamo tutti un po' migranti, come ci diciamo spesso. Eh, ha collaborato con moltissime delle più grandi ONG di sviluppo ed emergenza così come anche con il sistema delle Nazioni Unite ed è stato vice direttore in Italia del WFP quindi del World Food Program ha collaborato anche con Amnesty International ehm, fino a in diversi progetti fino ad arrivare anche alla direzione ehm, presso la sezione argentina di Amnesty International e mh, fa parte del comitato di gestione di progetto Mondomlal e sette anni fa ha fondato una società che si occupa di ethic design, che è molto interessante, che si chiama Before Social. È docente in molti atenei italiani e, e internazionali. Eh, se volete approfondire il suo lavoro, troverete una serie di pubblicazioni a sua firma sia sui temi della tutela dei diritti umani che di metodologie educative in Italia e all'estero, eh, particolarmente inerente anche a quanto stiamo discutendo oggi. Uh, lascio la parola a Stefano che ci parlerà di fake news e di strumenti per migliorare la comunicazione proprio tra le persone nei social grazie Stefano, a te la parola grazie, grazie Tana, ecco superata la prima parte che io arrossisco sempre a volte mi spengo direttamente Però quello che vorrei fare con voi è cercare di essere molto, molto pragmatico anche per, per restare nei tempi che, che ci siamo dati eh, mi confermate che grosso modo con i ritardi comunque siamo in 15-20 minuti, giusto Tara? Perfetto. Eh, sono due temi che si sovrappongono: eh, il tema delle fake news e il tema della narrazione eh, delle migrazioni e la narrazione dell'immigrazione, soprattutto come si connette con le fake news. Io quello che vorrei fare oggi è molto piccolo l'obiettivo che mi sono dato, è aprire, mh, accendere un. Un faro su una deriva secondo me di questo tipo eh, di comunicazione non vuole essere la spiegazione in assoluto di tutto il sistema ma sicuramente una deriva che io trovo preoccupante da una parte ma che ci spinge in qualche modo invece a trovare del, una strumentistica, ecco, uno degli strumenti di cui oggi ci possiamo eh, dotare. Intanto il tema fake news, solo per inquadrarlo, eh, le fake news come, come ben sapete e potete immaginare non sono assolutamente un fenomeno moderno, anzi penso che facciano parte eh, della, della narrazione dell'uomo in qualche modo. Qual è la novità delle fake news? È che ovviamente come potete immaginare in un momento di comunicazione istantanea e globale... Eh, il, una, la verifica, eh, il, la possibilità di verificare una notizia eh, diventa un po' più sfumata. No? Significa che poi alla fine, un po' come è stato detto da uno dei gruppi che, che mi ha preceduto, eh, se una notizia esiste su Google, allora è vera. Eh, eh, questo cambia ovviamente il fenomeno delle fake news creando un mondo. Dove esiste un principio di validazione, il principio di valutazione che si trovi su internet. Ecco, questo mondo delle fake news, però, dico da subito, io facendo tanta formazione, spesso alle insegnanti e gli insegnanti, e quando ci riesco, e pre-pandemia soprattutto, cerco di andare in aula direttamente con i ragazzi e le ragazze. Il male ha il suo farmaco, perché se è vero che il tema delle fake news oggi è un tema tipicamente della comunicazione digitale, è anche vero che il suo antidoto è nella comunicazione digitale. Nel senso, mentre una notizia non vera, vent'anni fa, per essere verificata, è vero che viaggiava a una velocità più bassa, ma è anche vero che per verificarla avevamo bisogno di più passaggi. Oggi il vero passaggio è la buona volontà, così come digito per Google, eh, uso Google per ricercare una notizia, posso utilizzare lo stesso identico strumento per andarla a validare o meno e vedere cosa posso trovare su quella notizia. Guardate, questa, anche se sembra ovviamente la scoperta dell'acqua calda, quando la racconto ai ragazzi e alle ragazze nelle, nelle, nelle classi, mi guardano con due occhi sbarrati. Eh, proprio perché questa do doppia procedura di valutazione di validazione per assoluto eh, non, non ci avevano mai pensato ecco allora attenzione perché io adesso entrerò nel tema delle fake news con il, la narrazione dei migranti però già vi dico da subito che oggi è una lotta che si può combattere si deve combattere e anzi è una, una trincea che piano piano in qualche modo eh, dobbiamo, dobbiamo cominciare a spostare per guadagnare terreno. Proprio per questo, quello che mi interessa oggi è ripartire da una definizione, dalla definizione data eh, dal Consiglio d'Europa sugli hate speech, sui discorsi d'odio, ma non tanto per parlare di discorsi d'odio, e per farvi notare due paroli, tre, tre verbi effettivamente che si connettono fortemente. Con il sistema oggi della comunicazione digitale, fake news e migranti. Vado a condividere lo schermo. Però come vedete, eh, questa è la, eh, la definizione di discorso d'odio. Eh, vi ho sottolineato tre verbi: fomentare, promuovere e giustificare. Eh, perché? Perché Potremmo aprire un lungo dibattito no? su che cosa possa significare fomentare, promuovere, giustificare eh, l'odio razziale, la xenofobia, ma quasi sempre abbiamo ben chiaro quali possano essere gli strumenti eh, e quali possono essere i discorsi dell'odio razziale. Io ho cercato di mettermi nella soluzione più difficile. Dove fomentare, promuovere e giustificare, spesso viene fatto in una maniera più sottile e soprattutto eh, si nutre eh, di una riproduzione eh, per, per assurdo anche involontaria. E andiamo in particolare a vedere alcune cose. Prendiamo un esempio, probabilmente qualcuno di voi avrà già visto Uh, questo, questo post questo è un post che ha ricevuto negli anni dal 2018 no, dal 2018 scusate al 2020 circa solo in Italia circa 5 milioni di interazioni interazioni intendo da reposting su il, il dato è di Instagram e di Facebook insieme uh, di, di, quindi di reposting di interazione con like o quant'altro allora, la domanda che io pongo è, ovviamente no? perdono i documenti ma i cellulari arrivano in perfette condizioni. Questo se andate a vedere, questa è una uh, fake news, nel senso che la foto non è eh, minimamente collegata m, al, uh, alla migrazione in Italia, e, ma quello che a me stupisce è che questa tipo, cioè ricondividere, Uh, soprattutto in giovane età, un posto del genere significa fomentare l'odio razziale, significa andare a lavorare a favore del linguaggio contro la migrazione. Allora, se per noi tutti quelli che siamo qua è ovvio che possa essere certo, diventa molto più sfumato nel momento in cui io ho inserito questo post in decine di classi delle scuole superiori, Soprattutto di due regioni, ho fatto questa quest analisi, in Lombardia e in, eh, in Veneto, in, in, in particolare Verone e Vicenza. Eh, molte delle eh, del, dei reposting, cioè de, molte delle interazioni eh, che i ragazzi e le ragazze avevano su questo post non erano strettamente legate al fatto che ci fosse un giudizio di valore. Almeno esplicito, ma semplicemente la loro interazione era è evidente. Non si ponevano minimamente la domanda cellulare: perché, come, non c'era un livello di, ehm, di, di, di cercare una, dei contenuti rispetto a questa immagine, questa e questa scritta, ma semplicemente era una valutazione della realtà. E allora lì. Mi sono posto una domanda, ma se io vado a prendere delle giovanissime eh, generazioni che danno in qualche modo per scontato che questo possa essere riprodotto, anzi loro stessi diventano l'ingradaggio di questa riproduzione, eh, forse quando parlo di fomentare io, eh, io Stefano Protesi, mi stavo concentrato sul tema sbagliato. Non fomentare i discorsi d'odio, se noi li prendiamo così, è il discorso del Ku Clan spesso. Oggi nella comunicazione digitale il fomentare il discorso d'odio ha come humus questo tipo di comunicazione. E facciamo un ulteriore salto in avanti. Questo, allora calcolare che questo invece ha raggiunto circa poco più di 2 milioni di interazioni questo. Eh, questo posto ma quando sei un clandestino attenzione ovviamente alle parole appena sbarcata a Lampedusa perché si fugge dalla guerra dalla fame dagli anabolizzanti, dal rinnovo mensile della palestra eh, in questo caso anche questa è una chiamiamola fake news cioè è semplicemente una scritta su un'immagine che non ha nulla a che vedere eh, con eh, degli arrivi a Lampedusa ma siamo in Australia e, e in questo caso è, è stata fatta una retata degli arresti eh, per una partita di anabolizzanti in entrata in Australia. Eh, con tutti questi, questi post li potete trovare tranquillamente in bufale.net e in altri eh, siti che fanno il checking sulle fake sulle news. Perché questa secondo me diventa ulteriormente più interessante per il nostro lavoro? Perché... Nel momento in cui sono andata a inserire questo post all'interno di quella classe, quello che mi sono accorto è che questo post ha, avrebbe avuto un numero di interazioni notevolmente più alte del quello precedente, ma le motivazioni erano sbilanciatissime verso la risata. Cioè, molti dei ragazzi e delle ragazze che mi dicevano, ma vai io li... Eh, lo ricondivideremo perché, perché è evidentemente una battuta. Attenzione, non che sia vero o falso, non che sia, ma che sia una battuta. Ecco, allora attenzione, perché si aggiunge un altro pezzettino. Oggi l'humus dei discorsi d'odio circolano soprattutto attraverso immagini di finta, tra virgolette, ironia. Ma eh, questo allora significa promuovere, sì, certo che significa promuovere, ma quanta inconsapevolezza o scarsa consapevolezza c'è? Cioè, eh, perché io batto molto su questo discorso di consapevolezza o meno? Perché se c'è uno spazio di intervento che noi siamo chiamati, noi cooperiamo nel mondo di, del linguaggio oltre che della formazione, eh, siamo chiamati a fare e proviamo ad andare ad agire qui. Cioè, andare ad agire dove si stanno per formare quei luoghi comuni che poi daranno vita, saranno i mattoni del discorso d'odio. Ed ancora, non potevo non metterla, questo ha fatto storia, è finita sui manuali, eh, nell'anniversario delle Marcinelle, quindi il, il, lo scoppio nella... Nella miniera in Belgio nel 1956, e questo posto dell'epoca Laura Boldrini, il ruolo di, eh, di governo: eh, il, la risposta di questo Diego Centrico, ma ti rendi conto di quello che dici? No, è molto, molto difficile non insultarti: con questo gioco di immagini, no? il gioco di immagini dove gli italiani o presunti tali, perché queste due non sono foto, non c'è un checking chiaro. Uh, di italiani che quando viaggiavano facevano i migranti e soffrivano ma lavoravano e invece probabilmente l'intuizione che ci sono dei migranti in Italia che sono all'hotel, al bar o non far nulla. Uh, anche qui lavoro fatto sul, uh, sulle classi e di analisi uh, di quanto la giusta posizione di immagini buchi, molto di più buchi nel senso sia molto più penetrante che non è invece un discorso strettamente legato al, ai contenuti eh, narrativi. Io proprio per questo ad esempio faccio fare un, un giochino di solito ai ragazzi e alle ragazze e cambio io le immagini, tenendo gli stessi post, uguale uguale, e al posto delle due foto in bianco e nero metto una foto in bianco e nero di un noto italiano al capone e sotto al posto dei, delle due foto a colori metto un lavorante in un campo di pomodori. Eh, e lavoro con, con i ragazzi e con le ragazze su come quel messaggio di immagini sia, sia diverso. Ecco, con enorme stupore, continuo a dire, dopo 15 anni che lavoro, anzi, sono 20 anni che lavoro in formazione su queste tematiche, continuo a vedere negli occhi dei ragazzi e delle ragazze una previa disattenzione a quell'immagine, cioè un dare per vero quello che hanno visto e un porsi la domanda solo nel momento in cui ci, li si pone davanti a uno straniamento cioè a, a farsi una domanda in più rispetto a quello eh, che abbiamo visto e voglio concludere per poi riaprire la discussione su questi post allora quello che vedete a sinistra sono esempi tipici di interazione e, e di, di, di, di discorsi d'odio per immagini che vediamo sui nostri social quello a destra invece forse a qualcuno di voi non dirà nulla eh, a destra si chiama Pepe De Frog, o forse qualcuno dirà qualcosa perché Pepe De Frog è stato poi preso da Trump nella, nella campagna elettorale della, della presidenza. Eh, Pepe De Frog è diventato il meme in assoluto dei discorsi d'odio a livello internazionale, eh, di fatto non lo era, era un, un, un personaggio di un fumetto, che però è stato trasformato, preso e trasformato da una piattaforma che si chiama 4Chain e questa piattaforma mi ha tirato fuori quello che vediamo in, in questo momento, cioè l'immagine della risata se mi, fate, se mi passate il termine, satirica anche se di satira qui non c'è assolutamente nulla eh, e che in questo momento popola i nostri social, social network. Eh, perché questa... Perché questa carrellata? Questa carrellata per dire fondamentalmente tre cose. Oggi il linguaggio sui migranti rispetto alle notizie false o tendenzialmente false eh, è addirittura evoluto. Cioè siamo in una seconda fase. Non è tanto la fase del, eh, della necessità di giustificare alcuni comportamenti. Vi faccio un esempio ci rubano il lavoro e noi fino a dieci anni fa che cosa rispondevamo? Prendevamo i numeri, portavamo i numeri, dicevamo ma guardate non è proprio così, no? Oppure vengono qua e ci prendono non pagano le tasse e ci... E allora noi prendevamo i numeri e gli dicevamo ma guardate non è del tutto così e potrei andare avanti. I numeri per noi operatori eh, erano delle cose necessarie. Ecco questo livello di linguaggio quasi autoevidente, dove passa tutto per una battuta, oggi ha tolto molte armi a noi operatori eh, e crea un humus, continuo a dire, autoevidente, cioè non ha bisogno di giustificazioni su cui, con cui noi ci dobbiamo confrontare e che noi dobbiamo assolutamente sconfiggere, perché è su questo humus che poi si crea l'utilizzo quotidiano dello stereotipo e quindi si innesta il discorso d'odio fino al crimine d'odio la seconda cosa è la rapidità di diffusione attraverso qualsiasi mezzo di riproduzione il meme oggi è il vero discorso d'odio eh, mi piacerebbe se stiamo con un gruppo di, di ricercatori eh, stiamo cercando di fare uno studio molto attento sui meme d'odio eh, perché sono quelli che in questo momento vengono utilizzati maggiormente e soprattutto in fasce d'età molto, molto basse. E per molto basse stiamo parlando degli ultimi anni delle scuole elementari, della scuola primaria. Eh, tanto più questo l'abbiamo anche... Io sto facendo uno studio su alcune piattaforme di gaming per scuole elementari, Ne cito una, Roblox ad esempio... Eh, per chi ha figli, figli più piccoli può essere anche conosciuta eh, dove si stanno stiamo osservando dei fenomeni dal bullismo a veri e propri discorsi d'odio e di emarginazione anche su, sulla piattaforma quindi attenzione a questa discesa dell'età dell e da ultimo eh, invece il tema della trasversalità cioè cioè, per assurdo, e qua non, non mi voglio contraddire con quello che abbiamo detto prima, che giustamente un gruppo diceva la forte polarizzazione. La forte polarizzazione è assolutamente vera, nel senso, la notiamo tutti i giorni. La trasversalità, però, eh, è su chi involontariamente, più o meno, riproduce questo tipo di discorso d'odio attraverso le immagini. Cioè, ci ritroviamo sempre più spesso persone che non metteremmo chiaramente in un contenitore di odiatori, passandemi il termine, o chiaramente come razzisti, ma che dietro quella risata fanno, continuano ad essere un ingranaggio di riproduzione di quel discorso d'odio. E con questo mi preoccupa molto di più perché a quel punto non posso neanche più dire, individuare chi è chiaramente il mio moltiplicatore. Uh, è quel gruppo estremista eh, è quel tipo di persona che ha una certa visione del mondo per assurdo questo tipo di discorso d'odio è molto più trasversale ci ritroviamo, ci ritroviamo più o meno vicino persone che anche solo una volta nella loro vita si sono trovate ad essere in di riproduzione che cosa fare? e chiudo per stare nei tempi eh, du due consigli do a me stesso però il primo consiglio è quello di lavorare sui piani semantici, cioè sui piani dei significati, a tutti i livelli. A partire dalle immagini. La, cominciamo a comunicare che l'immagine va letta, non va subita. Eh, e questo è un lavoro sia educativo con le più giovani generazioni, sia autoeducativo. E qua me lo, me lo dico proprio a me, eh, prima giustamente qualcuno parlava di autorappresentazione, no? Autorepresentazione dello straniero. Quanto è importante questo lavoro sull'autorappresentazione? Sono stato straniero tanti anni io, ma da europeo in latinoamerica America, eh, quindi con una situazione molto molto diversa, ma il tema dell'autorappresentazione in qualche modo l'ho vissuto io sulla mia pelle, perché al contrario, io mi sentivo quello ricco che stava andando sui i progetti di sviluppo. E... Il secondo consiglio che, che mi do invece è cerchiamo di osservare le giovanissime generazioni, ma giovanissime veramente, nel senso che giustamente eh, Tana mi sembra che prima lo sottolineava, eh, eravamo convinti, questo io ero convinto 10-15 anni fa, che bastava aspettare le seconde e terze generazioni e io ero convinto in una maniera molto positiva che le generazioni, avrebbero risolto alcuni problemi. Perché? Perché nelle scuole io mi ritrovavo ragazzini e ragazzine che non conoscevano altro che il quartiere di Roma dove erano cresciuti, al di là che poi i genitori provenissero dal Senegal o dall'Ecuador. Eh, oppure il tema di lingua, ragazzini e ragazzine che per assurdo non parlavano più lo spagnolo. Faccio esempio sullo spagnolo perché poi lavoro sulle comunità latinoamericane, questo. Eh, non conoscevano più lo spagnolo, ma parlavano un perfetto romano, veronese o vicentino. Eh, il tema, purtroppo, che mi sono accorto è che il passaggio generazionale ha solo peggiorato la situazione, cioè si è ulteriormente più stratificato. Quindi oggi siamo addirittura ad una terza generazione dei bambini piccolissimi eh, dove eh, possiamo andare ad osservare le stesse identiche problematiche, ma con linguaggio diverso, con linguaggi diversi. Quindi ecco, l'altro consiglio che mi do è abbassare lo sguardo, cioè guardare più in basso ma proprio come statura, andare a prendere eh, i giovanissimi e lavorare su quegli stereotipi e su quelle autorappresentazioni o su quei linguaggi e quindi sugli stereotipi all'interno dei linguaggi che vengono comunque accettati in una maniera critica. Mi chiedo scusa se ho preso qualche minuto in più e eh, ringrazio gli organizzatori. Grazie mille Stefano, io ho accolto volentieri questo minuto in più perché erano tutti elementi estremamente preziosi, anche perché tra, tra chi... Ti ha ascoltato, ci sono molti educatori, insegnanti e quindi credo che queste indicazioni che tu hai dato siano estremamente utili e ci hai eh, eh, testimoniato il fatto di essere una di quelle persone ponte eh, di cui tanto si chiedeva eh, l'intervento anche nelle società, ponte con le nuove generazioni e l'importanza proprio di, di ragionare con i più giovani che anche nel mio gruppo si diceva a volte inconsapevolmente senza fare un ragionamento ragionamento in più si ritrovano a, ad essere effetti moltiplicatori di un, di un discorso discriminante ci sarebbe tantissimo da dire da chiederti eh, chiederò il tuo indirizzo di posta elettronica però ehm, direi eh, non so se eh, datemi conforto anche Mattia Rocco e Andrea su questo se vogliamo aprire già da subito la conversazione oppure se passare al prossimo intervento e poi fare un tutt'uno di, di dialogo rispetto agli stimoli che sono arrivati rispetto ai tempi eh, allora, forse è... no faccio... <ride> dico io eh, no, ma, eh, forse sarebbe bene fare il prossimo intervento e una discussione finale perfetto come si dice in inglese great minds think alike quindi abbiamo <ride> avuto lo stesso <ride> <Okay>. tipo <ride> sì sì sì no, assolutamente benissimo grazie Mattia e quindi a questo punto ho il grandissimo piacere di introdurre eh, Grazia Analetto di eh, Lunaria, Grazia Analetto è un attivista antirazzista da moltissimo tempo è stata presidente di Lunaria dal 2010 al 2018 e co-portavoce della campagna Sbilanciamoci eh, che ha avuto vita fino al 2018. Nel 2011 ha ideato il sito eh, Cronache di ordinario razzismo e oggi coordina l'area Migrazioni e lotta al razzismo di Lunaria. Uh, ha curato anche lei moltissime pubblicazioni che potrete trovare con la... Con la... La sua firma. E questa sera eh, ci eh, presenterà i principali risultati eh, che sono stati raggiunti attraverso questo osservatorio sul razzismo e anche una riflessione sulle politiche e le possibili azioni da fare sia a livello sociale eh, che collettivo per cambiare il linguaggio e la narrazione. Quindi ringrazio anticipatamente Grazia e le, scusate il gioco di parole e lascio la parola. Grazie, se ci sei batti un colpo. Il microfono forse è spento? Io non la vedo, quindi... Non... Sì, è il microfono no, ha il microfono. No, scusate. Scusa, ok, okay, okay, okay. perfetto. Sto no, cercando di condividere uno, lo schermo, ma <ride> sono entrata in confusione. Allora, innanzitutto grazie e eh, ho trovato veramente molto interessante alcune cose che ci ha raccontato Stefano. Noi tra l'altro tra le varie cose che abbiamo fatto proprio nell'ultimo anno eh, c'è stata anche mm, non proprio l'anno ideale ma eh, c'è stata la scelta di aprire una sorta di sportello eh, online e in teoria avrebbe dovuto anche essere offline di sportello contro il razzismo proprio perché abbiamo pensato che ci sia bisogno di, fare, di dare anche dei punti di riferimento e di ascolto alle persone che... Eh, subiscono discriminazione e razzismo. Lo dico perché fra le segnalazioni che ci sono arrivate ci sono state esattamente due segnalazioni da eh, giovanissimi ehm, che hanno subito eh, delle offese nelle piattaforme di giochi online e quindi ci hanno chiesto supporto ovviamente insomma è un ambito molto complicato da affrontare quindi non mi dilungo ma per dire che effettivamente abbiamo anche noi riscontrato eh, questo questo problema che è enorme ora io eh, avevo preparato diciamo delle slide eh, se riesco vi farò vedere qualcosa però forse credo che sia utile in realtà eh, seguire un po il filo logico di questa serata e quindi soffermarmi su alcuni punti chiave che mi sembra importante diciamo mettere in evidenza allora il, il primo punto eh, riguarda sicuramente eh, il tema eh, della polarizzazione e delle diverse forme che il peso delle parole ehm, può assumere: nel senso che non tutto è hate speech, ma, ma forse. Eh, L'hate speech è solo una delle forme del lessico violento alle quali noi dobbiamo prestare attenzione, anche proprio per tutte le cose che ci eh, raccontava anche Stefano adesso. Quello che voglio dire è che probabilmente il tema con cui noi dobbiamo fare i conti è quello del, eh, diverso, eh, delle diverse dimensioni che il dibattito pubblico Assume quando parla eh, di migrazioni eh, facendo quindi riferimento non solo alle forme più esplicite e violente di stigmatizzazione ma anche a quelle forme che sono meno esplicite ma che probabilmente proprio perché sono meno esplicite riescono a trovare una maggiore condivisione da quello che forse è successo esattamente ne negli ultimi anni ehm, e dall'altra parte, l'altro elemento diciamo, a cui prestare sicuramente attenzione è quello riferito a quali eh, sono poi gli attori chiave che contribuiscono a fare in modo che il dibattito pubblico sulle migrazioni si prenda una direzione o un'altra. Perché se è vero che le nuove tecnologie hanno trasformato completamente le modalità di comunicazione di massa, dall'altra parte non, tu, non è vero che nella rete siamo tutti uguali. È un'eguaglianza assolutamente, direi, diciamo ehm, apparente ma non effettivamente reale. Non entro nel merito, di, diciamo, del concreto funzionamento, ad esempio, dei social network, ma che siamo, sappiamo benissimo, ormai ne parliamo da tempo, che la comunicazione non è assolutamente orizzontale, che nella rete eh, esistono delle nicchie e siamo tutti eh, prevalentemente interni a delle nicchie, ragion per cui, eh, fare la cosa di cui parlava Stefano è particolarmente complicato laddove si voglia diciamo usare la rete ad esempio per contrastare le fake news ehm, e dall'altra parte usare la rete anche ad esempio per esprimere solidarietà nei confronti di chi eh, dal eh, linguaggio stile è direttamente colpito. Eh, l'attenzione che appunto io riprenderei eh, diciamo anche le parole che abbiamo usato diciamo, nei gruppi di lavoro perché queste parole sono eh, eh, assolutamente esemplari mh, perché individuano alcune degli argomenti chiave che eh, sono stati al centro del dibattito pubblico nel nostro paese non certo da ora quello che probabilmente è cambiato rispetto a molti anni fa è che l'ostentazione del linguaggio violento ha aumentato il proprio consenso. E quindi ciò che una volta era diciamo, socialmente considerato illegittimo oggi e invece eh, eh, tende a, a trovare eh, una legittimità sociale, non parlo soltanto eh, e non tanto di quella legale, ma eh, io credo che il, il grande problema che abbiamo sia un, un problema di carattere culturale ehm, e che e quindi essendo questo un, un problema di carattere culturale debba essere affrontato ai diversi livelli, possibilmente in modo coordinato conoscendo davvero bene tutte le diverse forme che eh, ehm, il dibattito pubblico distorto sull'immigrazione assume che vanno dall'utilizzo di lessico improprio e non corretto da un lato fino alla vera istigazione all'odio ehm conoscendo quindi tutte le diverse forme e cercando di individuare sia a livello dell'utilizzo della comunicazione, ma anche e soprattutto ad altri livelli degli antidoti. E qui, ecco, forse, diciamo, mh, anche in base al lavoro che noi abbiamo provato a fare in tutti questi anni, ehm, siamo in qualche modo giunti alla conclusione che... Eh, la risposta eh, al, eh, al linguaggio violento, la risposta al messaggio stigmatizzante non possa consistere soltanto nella, ehm, eh, in una risposta di comunicazione e eh, quindi, e questo vale anche per, eh, diciamo, eh, eh, la violenza online ma appunto debba necessariamente essere accompagnata da una serie di di altre azioni che debbono investire le diverse dimensioni della vita sociale quindi in primo luogo il ruolo della politica perché qui insomma ci sono anche diversi studi cioè mh, è possibile individuare anche delle eh, fluttuazioni del discorso pubblico che coincidono anche con certi momenti della vita politica nel nostro paese eh, ovviamente non possiamo eh, diciamo parlare di automatismi perché poi nel frattempo la storia sedimenta quindi ehm, non necessariamente se ad esempio cambia eh, una maggioranza di governo le cose tornano esattamente al punto di prima tutt'altro però eh, è vero che sicuramente è stata analizzata in qualche modo la coincidenza esistente tra eh, una um, eh, eh, polarizzazione maggiore del dibattito pubblico sulle migrazioni e eh, gli indirizzi e gli stili anche di comunicazione adottati gli indirizzi politici scusate e gli stili di comunicazione adottati da eh, sicuramente da alcuni governi e poi anche magari in secondo luogo a livello parlamentare mm, quindi il ruolo della politica sicuramente l'altro elemento che eh, mi sembra sia emerso anche in, sia nel lavoro di gruppo ma eh, eh, anche nell'intervento di Stefano l'importanza del ruolo ehm, che differia in senso ampio di sensibilizzazione eh, delle, mh, sui diritti rivolta a tutti ma soprattutto alle giovani eh, generazioni e quindi un lavoro molto molto profondo che sicuramente tutti dovremmo ripensare anche eh, pensando all'intervento per esempio a livello educativo che è importantissimo pensando sia sì ai ragazzi ma pensando probabilmente anche ai docenti perché eh, ovviamente eh, i giovani, i bambini, i giovani eh, vivono in un contesto. Probabilmente la, uh, la rappresentazione dei diversi fenomeni che eh, eh, tendono diciamo a fare propria, è sicuramente condizionata eh, anche dal, dal contesto esterno. Ehm, mi era stato chiesto: noi appunto vorrei spiegare un attimo che facciamo un lavoro appunto di abbiamo iniziato a fare un lavoro sistematico di racconto e osservazione del razzismo nel nostro paese abbiamo iniziato a farlo appunto in modo sistematico a partire dal 2009 poi con il sito dal 2011 semplicemente perché abbiamo cercato di contestare una delle idee che ha imperato nel nostro paese per anni eh, che era quella sostanzialmente del, dell'assenza del, de, degli italiani fondamentalmente brava gente dell'assenza del razzismo nel nostro paese della trattazione dei diversi casi anche gravi che ci sono stati anche eh, molti anni fa di razzismo nel nostro paese e semplicemente come casi isolati quindi come casi eccezionali il lavoro di monitoraggio eh, quotidiano che abbiamo eh, cercato di fare e continuiamo a fare è, è stato essenzialmente finalizzato a raggiungere un obiettivo, cioè porre in, nel nostro paese eh, il tema dell'esistenza del razzismo nelle diverse dimensioni. Eh, in preparazione di eh, questo incontro io non so se riuscirò a condividere con voi questa, queste eh, slide. Spero di riuscirci. Vediamo. Non, me lo, non mi consente di condividere... Procco, prova a fare forse da amministra esatto. amministratore, non so. Eh? Eh, ho provato a condividere, ma mi chiede di aprire le preferenze di sistema. Perché io ho dato l'accesso a tutti alla condivisione. Eh, non riesco a capire perché. Vabbè, pazienza, ne facciamo a meno. Eh, vi eh, vorrei, diciamo, mh, so come dire, proporre... Eh, eh, delle brevissime considerazioni e eh, qualche dato ma non tanto perché noi amiamo quantificare ma semplicemente per dire che eh, stiamo parlando di un fenomeno che ha a che vedere con ehm, la realtà del anche a che vedere quella realtà dell'agropontino io mi sono messa diciamo, a consultare appunto il nostro, il nostro archivio ehm, e ehm, avevo eh, selezionato alcuni eh, casi eh, specifici eh, legati speci specificamente alla dimensione dei discorsi in realtà noi abbiamo anche eh, raccontato di molti casi avvenuti nell'agropontino che hanno associato la dimensione dell'insulto, dell'offesa e della minaccia con purtroppo eh, le violenze fisiche. Ci sono stati diversi casi, ehm, eh, molti dei quali avvenuti eh, a Latina, ma eh, in alcuni casi anche eh, diciamo nelle, nelle realtà più piccole, nei comuni più piccoli. Eh, e vorrei ricordare in particolare un caso che è quello diciamo più recente che, che abbiamo eh, documentato, eh, che si riferisce al caso di un eh, paracadutista che eh, ha eh, incontrato dei braccianti eh, che si trovavano a lavorare nei campi a raccogliere pomodori, ha iniziato a... Eh, insultarli eh, pesantemente e in quella situazione per fortuna uno dei braccianti coinvolti ha deciso di segnalare quello che era successo al commissariato e insomma alla fine c'è stata effettivamente una eh, l'escrizione della, della persona eh, del paracadutista nel registro degli indagati per istigazione all'odio eh, razziale e, e per minaccia aggravata. È una situazione, questa diciamo, micro, mh? però, di casi come questi, eh, noi ne abbiamo documentati eh, moltissimi. Eh, molti altri casi si riferiscono al ruolo della propaganda, ahimè, della propaganda eh, politica pura in particolare diciamo, eh, ha avuto, eh, hanno avuto come protagonisti eh, personaggi diciamo, legati ai movimenti di estrema destra ma vi si ritrovano molte delle parole di cui abbiamo parlato all'inizio cioè sicuramente il riprendiamoci i nostri quartieri, prima fondi e prima i fondani il prima, quindi il noi, prima noi e poi ehm, gli altri ehm, la, eh, la presenza eh, la, eh, alcuni striscioni appesi diciamo eh, in alcuni comuni del territorio eh, che agiscono proprio sul tema della polarizzazione l'italia ha bisogno di figli non di unioni gay e immigrati quindi polarizzazione Diretta. Um, eh, gli immigrati clandestini, rom, ubriachi, baby gang continuano a farla da padrone per le strade sia nel, eh, eh, senza alcun controllo. Eh, e quindi eh, la descrizione, la narrazione, l'identificazione dell dell'immigrazione appunto con, eh, come una minaccia, fondamentalmente come una minaccia e, e il tema eh, della sicurezza. Ora non posso leggerli perché ci metto troppo più tempo, ve li volevo solo far vedere perché danno un'idea diciamo, di tutti gli argomenti che eh, oggi sono stati citati, eh, solo per dire che eh, noi con il nostro osservatorio in tutti questi anni abbiamo eh, documentato eh, ormai quasi 8000 casi di eh, violenze verbali, violenze fisiche, discriminazioni e poi misura sicuramente minori danni contro proprietà cose. Eh, questo 8000 casi diciamo a livello italiano. Su, ehm, su Nel Lazio eh, abbiamo documentato più di 1300 casi. Stiamo parlando ovviamente di un periodo lungo, però stiamo parlando anche di fatti eh, molto, molto gravi. Eh, se ci riferiamo solo agli ultimi tre anni, ehm, i casi che abbiamo documentato sono mi, più di 1600, eh, di cui e eh, 265 su, riguardano diciamo, il territorio laziale, ehm, gran parte ovviamente eh, riguardano Roma, ma ci sono anche 28 eh, casi registrati a Latina e 12 nel Fresinata, li ho presi solo come diciamo, area ehm, maggiormente vicina al territorio di cui stiamo parlando. Questo per dire che, eh, che cosa c'è qua dentro? Ci, non c'è solo l'hate speech, perché ecco, le, noi tendiamo diciamo, a parlare di hate speech in modo molto ampio, a volte, eh, mettendo un po' dentro tutto, cioè eh, dal... Diciamo dall'insulto all'istigazione eh, vera e propria a, alla violenza. Ci sono tanti ehm, livelli eh, intermedi e infatti la eh, definizione che appunto ha ripreso anche Stefano prima è una definizione in realtà molto articolata, molto ampia ehm, che in verità non facilita poi anche a livello nazionale, eh, per esempio, la possibilità di eh, eh, in, definire con precisione eh, questo, questo, questo fenomeno e, e anche laddove è necessario di agire a livello anche legale. Ehm, in questo osservatorio, ad esempio, noi eh, segnaliamo sia i casi di utilizzo del lessico non corretto, sia eh, i casi di insulto, sia i casi, ne abbiamo avuti, e ci sono state anche eh, diciamo, alcune pronunce dei giudici, di molestia eh, razzista, e poi ovviamente molti casi di propaganda e qui effettivamente emerge decisamente il problema di eh, la difficoltà diciamo di distinguere quanto un messaggio di propaganda politica è legittimo o meno soprattutto quando non utilizza eh, il lessico più esplicito. Ad esempio, io eh, eh, voglio ricordare che c'è stata una pronuncia giudiziaria, che, eh, un, ovviamente in ambito civile, che ha stabilito che, ad esempio, l'utilizzo della parola clandestini, eh, se riferita a richiedenti asilo, e rifugiati accolti in un centro d'accoglienza come era il caso che era stato sollevato in quell'occasione e non è è stigmatizzante ecco questo è un caso ad esempio eh, dal mio punto di vista è stata anche una pronuncia sorprendente grazie perdonami ti devo ti devo chiedere di arrivare un a conclusione perdona e eh, eh, appunto questo è un esempio di come diciamo mh, noi abbiamo la necessità di distinguere ecco, i diversi registri per poter poi riuscire a intervenire. Per passare alla fine faccio solo eh, diciamo così, eh, un elenco velocissimo. In realtà noi stiamo facendo tantissimo, già ora, già, già oggi. Noi intendo società civile eh, organizzata. Mm, agiamo sul piano della tutela legale. Eh, quando è necessario e negli ultimi anni ci sono state effettivamente pronunce importanti, eh, eh, agiamo sul tema dell'informazione dei diritti che è fondam fondamentale, agiamo con l'attività di monitoraggio e di osservazione e quindi anche di advocacy eh, eh, nei confronti di chi eh, mh, del legislatore e, eh, mh, e di chi è chiamato ad applicare le norme agiamo sul piano dell'educazione eh, ai diritti umani ci sono veramente moltissime iniziative agiamo sul tema della formazione di tutti gli operatori interessati dai magistrati a, a, anche ai giornalisti eh, ci sono moltissime realtà che lavorano specificamente sulla formazione dei giornalisti ovviamente no, non è sufficiente ma viene fatto c'è un tema a mio, a mio modo di vedere particolarmente importante che è quello dell'investimento maggiore nella creazione di spazi di socialità che consentano le relazioni dirette in modo trasversale. La debolezza veniva detta prima, forse proprio da eh, Sergio, se non ricordo male, eh, è quella della frammentazione. Esiste nell'agropontino, esiste anche ai livelli più alti, cioè eh, la molteplicità di esperienze che vengono mh, messe in campo, eh, mh, poiché non sono coordinate, eh, non sempre riescono a fare massa critica. Grazie. Grazie infinite a te, grazie e scusa se ho dovuto eh, così, accompagnarti alla, alla conclusione, ma eh, insomma è un orario, stiamo chiedendo molto ai nostri partecipanti, però penso a nome di tutti di poterti ringraziare per il lavoro che svolgete, perché è prezioso, importantissimo e trovo particolarmente importante il vostro approccio analitico, e uno studio di tutti i livelli e lo spettro possibile delle narrazioni, eh, perché soltanto identificandoli le differenze, è possibile sviluppare delle strategie che siano efficaci per ogni tipo di, uh, di espressione. Um, non mi dilungo oltre perché vorrei sentire la voce dei partecipanti e raccogliere da voi anche qualche uh, stimolo, qualche commento e, e se non siete d'accordo anche con qualcosa che abbiamo detto quest'oggi magari anche dirci per quale motivo. Quindi lascerei. La parola ai partecipanti, stessi cercando insomma. N non siate timidi. E... Anna, perdonami, c'era forse Lorenza Fusco in chat che aveva scritto qualcosa sulla piattaforma. Non so. Ah, parlava, credo detto... che parlasse della piattaforma di gaming che aveva accennato Stefano. Io mi riferivo soltanto a questo che, come diceva Stefano, bisogna scendere sempre molto di più nelle nuove generazioni fin dai piccolissimi, perché avendo poi i fratelli nelle scuole elementari conoscono già queste piattaforme e quindi bevono proprio questa cultura di, di violenza, di luoghi comuni, di stereotipi. Ecco, volevo far notare che già nella scuola dell'infanzia dove io insegno purtroppo si sente questo. Eh, grazie Lorenzo perché effettivamente io mi sono concentrato sul discorso del, della scuola elementare della scuola primaria, ma la scuola dell'infanzia soprattutto per rapporti di sorellanza o di fratellanza è molto legata. Eh, devo dire che nelle scuole elementari stanno già partendo alcuni corsi specifici di attenzione, eh, personalmente ne sto facendo partire due su due scuole del Pigneto a Roma ad ottobre prossimo. Eh, trovo che sia veramente molto molto interessante iniziare da subito a lavorare su queste piattaforme che poi non sono altro che piccoli social network sono sistemi di, di comunicazione peer to peer quindi poi ci sono tutte le possibilità di interazione quindi anche quelle escludenti o discriminatorie grazie Lorenza per uh questo commento. Qualcun altro? Tra l'altro, se non sbaglio, Lorenza, nel nostro gruppo di lavoro eh, sottolineava anche quanto sia importante coinvolgere gli insegnanti e non soltanto i ragazzi, perché è tanto più efficace il lavoro che fai con i ragazzi quando hai degli insegnanti che riescano a poi eh, portare avanti, a fare follow up rispetto a quello che, che, che si affronta. Domande? Credo siamo tutti molto molto stanchi <ride> e non comprensibilmente. Tutti, eh? <ride> <ride> esatto. <ride> Non so, allora non vorrei eh, essere in positiva con, con uh, chi, chi ci ha ascoltato, che penso insomma abbia avuto moltissimi spunti di riflessione e di quanto sia importante anche non soltanto pensare alle contronarrazioni, a contrastare dei messaggi d'odio, ma quanto sia importante generare nuove narrazioni. Quindi portare le persone anche a, a vivere esperienze, come diceva, grazie anche di proseguire, che possono superare quegli ostacoli che si generano nell'isolamento. Purtroppo veniamo da un periodo di isolamento che credo bene non abbia fatto in nessun modo alle relazioni sociali di tutti i tipi. Ehm, quindi alcuni punti, eh, tanto per, per, chiuder, per chiudere e per lasciarci. Guardiamo molto le nuove generazioni, sia eh, le nuove generazioni di chi eh, non ha mai dovuto porsi il problema delle discriminazioni, così come quelli con background migratorio, eh, che non siano portatori di quella che viene definita da Tamr Lamri come portatori di una malattia ereditaria che è la migrazione, ma insomma Fino. realtà diverse. Vedo che anche Stefano deve andare. Quindi vi ringrazio no, no, tutti, no. no, vedevo che stavi. Scusate, non era per voi e eh, sono in un ah. ufficio, quindi. No. Scusate. Scusa tu, Stefano. Quindi, dicevamo nuove narrazioni per le nuove generazioni, tutto questo futuro di cui si fa un gran parlare nei documenti ufficiali del recovery, cerchiamo di riempirlo di relazioni e di un futuro reale a livello territoriale e nei nostri scambi sociali. Eh, io con questo direi che è arrivato il momento per tutti di nutrire anche lo stomaco, oltre che la testa, per cui vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e... e Penso che Mattia vi darà appuntamento per la prossima, sì. il prossimo incontro. Grazie. Grazie a tutti e tutte. E questa settimana facciamo doppietta, quindi ci vediamo giovedì alla solita ora. E intanto grazie, vi manderemo come al solito la mail di, per ricordarvi il nostro appuntamento. Grazie, buona cena e buona sera a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Ciao.